Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale o benvenuti se è la prima volta che, vi, che, mi, che mi conoscete, che mi visitate. Sono Daniele, sono un e-commerce manager, esperto nel dropshipping sui marketplace come Amazon, Ebay e eh, Facebook marketplace. video eh, argomento di cui andremo a parlare in questo video, visto che ho già fatto la settimana scorsa un video a riguardo eh, su come gestire i pagamenti su Facebook Marketplace e mi avete chiesto in molti di continuare a fare delle guide a spiegare un po' l'argomento di Facebook Marketplace e quindi vi faccio contenti visto che nessuno ve lo, ve lo spiega in Italia visto che in Italia c'è questa fissazione di, un, di non utilizzare i Marketplace perché sono il demonio nel contempo, scusate nel contempo le persone si fanno molti soldi monetizzano di tutto all'estero e quindi perché limitarsi allora prima di tutto però vorrei fare una precisazione su perché stiamo affrontando Facebook Marketplace allora ragazzi dovete capire okay, eccoci qua, che Facebook Marketplace al momento viene utilizzato da 800 milioni di persone ogni mese è scritto qui in questa statistica di CineT. Eh, 800 milioni ragazzi è una cifra mostruosa per farvi capire ebay viene utilizzato da 185 milioni di persone al mese quindi stiamo parlando di cifre pazzesche ovviamente è il social network più grande del mondo quindi eh, è ovvio qual è il punto ragazzi il punto è che la maggior parte di queste persone che utilizzano facebook marketplace lo fanno a livello locale quindi per cose usate per oggettistica usata nel quartiere ma ma facebook sta prendendo sempre più piede anche per gli oggetti nuovi infatti in america facebook ha integrato un sistema di pagamento ha integrato le possibilità di spedizione la protezione acquirenti la protezione venditori eh, Insomma, sta diventando un vero e proprio marketplace alla pari con Amazon e con eBay. Quindi, siccome noi non ci facciamo sfuggire questa opportunità, perché ragazzi quando c'è la nascita, i soldi veri si fanno quando c'è la nascita di un nuovo marketplace che sta prendendo piede. Il Facebook Marketplace non è l'unico, ce ne sono tanti altri, magari forse ve li porterò nel canale, eh, vedremo per ora concentriamoci su Facebook Marketplace. E vi mostrerò oggi come andare a mettere in modo automatico i prodotti da un fornitore, in questo caso Amazon, a Facebook. Quindi senza copiare eh, manualmente le descrizioni, i titoli le immagini, che è un processo molto lungo. Andiamo a vedere come fare un annuncio in pochi secondi, in modo da importare tutti i nostri prodotti da un fornitore a Facebook e incrementare i numeri oggetti. Perché, ragazzi, lo ripeto ancora, i soldi, le vendite si fanno con numeri di prodotti con una quantità di prodotti elevata con il monoprodotto difficilmente riuscirete a lavorare a lungo termine e andiamo a vedere come funziona su facebook marketplace eh, quindi andremo a utilizzare amazon come fornitore per, non è l'unico ce ne sono tantissimi altri però voi vi piace molto amazon quindi io vi faccio contenti vi mostro come si fa amazon detto questo andiamo subito a vedere allora mh. Ok, quello che facciamo ragazzi andiamo su AutoDS, se non conoscete AutoDS ragazzi è un software per il dropshipping sui marketplace che supporta eBay, Facebook e Shopify e quindi andremo a utilizzare come vedete AutoDS per fare eh, la nostra importazione, ha, da poco è stata aggiunta l'opzione di utilizzare Facebook. Okay? Quindi, una volta che viene integrato Facebook, non è la guida di questo video, quindi in questo video suppone che voi già siate registrati, abbiate già un piano Facebook e abbiate aggiunto il vostro negozio Facebook. Nel prossimo video, magari faremo delle, video, delle guide dettagliate su come fare. Per chi, che, per chi mi segue da molto tempo, o chi si è iscritto al mio corso per eBay, sa sicuramente come utilizzare AutoDS. Eh, quindi però iscrivetevi al canale perché farò una guida magari la prossima settimana, a cadenza settimanale vorrei un attimo parlare di Facebook Marketplace perché è un argomento molto interessante per me, ma anche per voi ne sono sicuro, quindi andremo ad approfondire il discorso. Allora, abbiamo qua, sto utilizzando per la precisione, ragazzi, Amazon Italia, per questo test, quindi andiamo a fare questo test di importazione del prodotto su Facebook Marketplace Italia, eh, Utilizzando come fornitore Amazon Italia, quindi come vedete qua Supplier Amazon IT e Destination Facebook, cosa facciamo? Ok, abbiamo importato il nostro prodotto, eh, lo copio, ovviamente ci servirà l'estensione di AutoDS, ma se lo conoscete già sapete, avete tutto questo materiale. Sono Andatevi a vedere gli altri miei video, ragazzi, ho parlato a lungo di AutoDS, eh, quindi trovate molte informazioni. Però se vi interessa una guida dettagliata su AutoDS e Facebook, fatemelo sapere nei commenti, così magari posso fare, non so, un caso studio insieme, possiamo fare una prova insieme su come va, quindi magari utilizzare tanti prodotti e andare man mano a far crescere un negozio Facebook e vedere insieme come procede. Quindi abbiamo importato il nostro prodotto dalla nostra Italia e lo abbiamo copiato. Ora, quando noi clicchiamo copia qui, Cosa fa il software? Lo va a, va a salvare tutti i dati sull'estensione. In questo caso è uno, lo potremmo copiare 2, 3, 4, 5, quelli che ci interessa. Eh, andiamo su Facebook Marketplace in questo caso. Ok, quindi andiamo su Facebook e su, su Marketplace. Okay? Eccoci qua. Eh, immagino, lo conosciate. Se non lo conosciate quando andate su Facebook, cliccate su Marketplace. In questa pagina dove trovate tutti gli oggetti in vendita, trovate tutte le categorie il vostro account, il carello, insomma, un normale marketplace come Ebay e Amazon, quello che dobbiamo andare a fare è cliccare su Crea Nuovo, un nuovo Annuncio, in italiano, ok? un oggetto, perché avete scegliere anche automobili, case, posti di lavoro, ma sono cose che non ci interessano. Quindi andremo a cliccare su Oggetto, okay? se andando a vendere un oggetto, Destination New York, no, mettiamo una destinazione, Casuale, tanto siamo in dropshipping quindi poco ci importa mettiamo Roma Italia ok ora qua ci sono come vedete in facebook ma che place tutti i campi aggiungi foto titolo prezzo categoria condizione descrizione quello che dobbiamo andare a fare come vedete qua c'è un pulsante che non fa parte di facebook paste from AutoDS che significa incolla da auto ds cliccando questo pulsante ragazzi che ci arriverà una notifica che voi non avete visto in basso a destra e andrà a compilarsi in modo automatico. Guardate, come vedete, ha già messo il titolo, ha già messo la descrizione, ha messo il prezzo, e eccoci qua. Ha messo le fotografie, sta carinando le fotografie, ragazzi, in modo totalmente automatico. Come vedete, abbiamo l'annuncio quasi pronto. Quindi attendiamo che si compila in modo auto, automatico tutto l'annuncio, che dovrebbe aver finito ci spunta poi una, una notifica verde, mi sa che già è comparsa, ma c'era nel mio pallino di sopra, eh, non vi preoccupate comunque, ve lo faccio rivedere. Ok, come vedete, spunta una notifica verde di successo e comincia a compilare tutti i campi, in questo caso abbiamo fatto. Ok, ora sta rimettendo le fotografie perché l'ho copiato per la seconda volta, l'ho incollato, ok, perfetto. Allora, come vedete, ha messo tutte le fotografie di Amazon, eh, che sono uguali eh, ha messo il titolo come vedete se volete poi potete anche ottimizzarlo in questo caso notate ragazzi il titolo siccome su Amazon è più lungo rispetto a Facebook viene tagliato a un certo punto come vedete quindi se volete ottimizzare un po' manualmente potete farlo ha messo il prezzo l'unica cosa che non ha messo è la categoria e eh, sinceramente non so se non viene messo è un bug eh, temporaneo perché dovrebbe essere messa la categoria dovrebbe essere che cosa è elettronica? No, dovrebbe essere tipo casa ok questo qua perfetto, quindi andate a compilare i campi che mancano perfetto la categoria comunque dovrebbe essere messa da ps, io penso ragazzi non vorrei darvi informazioni sbagliate che sia un bug temporaneo, in ogni caso non vi preoccupate eh, è una, una cosa molto veloce il grosso di, diciamo, di questa strategia viene fatto perché sono le immagini e la descrizione, il titolo e il prezzo perché ovviamente non, non l'abbiamo approfondito ma il prezzo viene calcolato su Amazon costava un'ottantina di euro mi sembra 89 viene calcolato perché io su AutoDS ho inserito una percentuale okay, di profitto che voglio aggiungere quindi se su Amazon costa 90 euro, io ho messo solo l'ODS che voglio che mi aumenta del 30%, 40%, non ricordo esattamente la percentuale che ho messo per questo account test per farvi il video e quindi il software automaticamente aumenta il prezzo, ora ve lo faccio vedere, torniamo su l'ODS, poi ci sono gli optional, ok, non vi consiglio di andare lì a perdere tempo, allocation, i tag, se volete, e quindi ragazzi potete una volta... Inoltre, se sono per tutti i campi, potete inserire il vostro prodotto sul marketplace. Ora, vorrei farvi vedere un attimo, mentre ci siamo, la, la configurazione di AutoDS che vi ho detto, perché il prezzo viene calcolato, ok? Una volta qui andiamo su in Italia, che è il mio fornitore, ho aggiunto Store Facebook, ok? Poi vedete su Pricing ho aggiunto 19%, 10%, quindi il prezzo viene aumentato al 29%. Quindi se su Amazon eh, costa 100 euro, verrà aumentato al 29% e ve lo inserirà a 129 euro su Facebook. Questo anche se utilizzate Shopify. Bene ragazzi, questo era un mini video, una mini guida su come eh, iniziare a fare dropshipping su... Facebook Marketplace, se vi interessa saperne di più, se volete che seguo questa, questa rubrica e comincio a fare delle guide più dettagliate su Facebook Marketplace, scrivetemelo nei commenti, perché sto iniziando anche io mh, a interessarmi molto di questo, di questo marketplace, è già da qualche settimana in realtà che lo testo e faccio delle prove su vari paesi per vedere dove conviene. Quindi se vi interessa per il mercato italiano fare una cosa più approfondita, magari studiare delle strategie insieme, inserire più prodotti, creare un negozio specifico per il canale da seguire insieme, fatemelo sapere nei commenti che è una cosa che potremmo, che potremmo fare. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete contattarmi per qualsiasi richiesta Uh, o qualsiasi informazione potete scrivere su youtube chiocciolapurorganization.com o su instagram trovate i contatti in descrizione grazie di essere rimasti fino alla fine ragazzi ci vediamo alla prossima ciao